Allora Davide, la mia prima domanda è che cos'è Talent Garden e come è nata l'idea del progetto? Talent Garden è uno spazio di co-working, in realtà non è uno solo, ma è un network di co-working uh -huh. ed è nato dalla voglia di eh, mie e di alcuni amici di lavorare insieme ad altre persone stimolanti. Uh -huh. Noi che lavoriamo nel digitale, molte volte o lavoriamo da casa o abbiamo dei nostri piccoli uffici e collaboriamo con tantissime persone che magari sono a 1 o 2 km di distanza, eh, nella stessa città. E La cosa bella era proprio riuscire a dire perché non condividiamo uno stesso, luogo di lavoro quindi riusciamo a creare uno spazio bello anche perché condividendo le spese può essere più, più bello di quello che è singolarmente fatto da ognuno di noi ma soprattutto stando vicini ognuno collaborando e andando avanti a fare le sue cose e stando vicini, eh, mangiando insieme, andando a fumare una sigaretta insieme, ci si conosce, ci si scambia idee e possono nascere cose nuove ovviamente, stando tutti vicini. Potresti dirmi di più a proposito dello spazio che verrà inaugurato proprio questo venerdì? Assolutamente. Eh, calcola che, che Garden è nata a Brescia a dicembre dell'anno scorso, quindi dicembre 2011, e eh, in realtà poi è un modello che si espande e proprio questo venerdì. Eh, apre la seconda sede di Talent Garden, apre a Bergamo, città sì. molto vicina, ma eh, crediamo altrettanto importante anche a livello digitale oggi in Italia. Eh, e L'idea e la sfida è proprio riuscire a trovare in città secondarie, ma non, in realtà stiamo aprendo anche in città, in città diverse, eh, proprio trovare talenti nell'ambito digitale, quindi persone che si occupano del web e della comunicazione che vengano e vogliono vivere luoghi di questo tipo. Lo spazio di Bergamo saranno circa 450 metri, quindi una quarantina di postazioni lavorative per persone di questo settore che decidono piuttosto che lavorare da casa, piuttosto che avere un loro ufficio di venire a condividere uno spazio di lavoro, eh, uh -huh. spazio aperto 24 ore al giorno, eh, 7 giorni su 7, eh, quindi ognuno ha il suo badge e può entrare e uscire quando vuole, in cui eh, ogni persona può affittarsi una scrivania o una sala privata per un'ora, un giorno, un mese, un anno, quindi una fila totale. Ognuno può dire, ok, ho bisogno adesso per tre mesi perché devo fare un progetto di un ufficio, di uno spazio di lavoro, vengo a prenderlo, oppure dire, ok, passo soltanto quando non ho bisogno, oppure no, per il prossimo anno io sarò sempre all'interno di uno spazio di questo tipo. Chiarissimo. Mi potresti anticipare qualche cosa riguardo ai numeri, delle adesioni, delle persone che sono state interessate? Guarda, abbiamo già una quindicina ventina di persone preiscritte che in realtà sono già entrati nello spazio in questi giorni, che lo, lo stanno provando e testando. Da, da venerdì poi eh, ci sarà l'inaugurazione con 200-300 persone che, che parteciperanno circa e da lunedì mattina tutti in ufficio. L'idea di, di Telen Garden è avere sempre una trentina di postazioni occupate e più poi una decina libere per quelli che, che vengono, che passano, che, che passano a seconda dei momenti. Mi potresti dire che cosa viene offerto quindi all'interno eh, del servizio e quali sono i costi? Sì, guarda, ognuno può, mh, viene offerto principalmente lo spazio di lavoro, quindi una scrivania, già tutto pronto, quindi uno arriva al suo ufficio, si porta il suo computer, può portarsi il monitor, può portarsi tutto ciò di cui ha bisogno, ma diciamo è già tutto configurato tutto il resto, quindi non hai tutti i casini delle bollette, non hai tutti i casini del dover affittare lo spazio, contratti, eccetera, eccetera, arrivi, attacchi il tuo computer alla corrente, ti connetti a internet, beh, ovviamente in fibra ottica, tutto, tutto veloce, e, e puoi cominciare subito a lavorare. Chi prende un mese di, di, di suo ufficio sono 250 euro, eh, quindi un canone assolutamente interessante, soprattutto perché il vero valore aggiunto sono il networking che si fa all'interno dello spazio, quindi il fatto che sei con altre 40 persone che tu per primo vai a selezionare per essere i migliori talenti della, della provincia e eh, ovviamente è molto più facile avere visibilità a livello giornalistico è molto più facile avere visibilità a livello di finanziamenti se sei una start up è molto più facile che se siamo in 40 di uno stesso settore in un posto eh, ci facciamo notare rispetto che ognuno a casa sua e ognuno a farsi la, la piccola guerra contro nessuno. Um, come mai avete scelto Bergamo per questo spazio? Come si va a inserire proprio anche nel tessuto sociale, start up, paro del nord Italia? Allora, Bergamo è una città è un po' come Brescia, sono città meno, meno famose rispetto alla blasonata Milano, eh, però sono città che hanno tantissimi professionisti, molte volte scollegati tra di loro perché magari sono più conosciuti come milanesi che uh -huh. i bergamaschi, ma che in realtà hanno tantissimo da offrire. Eh, sono città che soprattutto nelle province sono piene di, di talenti, sono piene di persone che hanno competenze di, di elevato spessore e che ehm, se messe vicine possono secondo noi integrarsi di più al tessuto cittadino locale e quindi possono davvero creare un vero valore sia per se stesse sia per l'ecosistema in generale delle start up e del digitale oggi in Italia. Ci sono dei goal, del, degli obiettivi da raggiungere con, con questo spazio? Non lo so, per esempio a livello di progetti piuttosto che a livello stesso di networking? Guarda, in realtà è ogni, ogni progetto la, la prima cosa da fare è ovviamente diventare autosostenibile, quindi... Mm -hmm. Eh, deve riuscire a raggiungere la, le 30 persone che rendono poi il progetto eh, possibile di andare avanti eh, oltre ai primi mesi iniziali di lancio questo goal crediamo più o meno di, di averlo già vinto e esserci molto molto vicini la seconda cosa poi in realtà a livello di talent Garden in generale è di connettere tutti questi ecosistemi a livello locale in un unico grande network a livello nazionale e questa poi è la grande sfida, noi stiamo lavorando per far sì che eh, Talent Garden non sia solo a Brescia, non sia solo a Bergamo, ma sia in varie città d'Italia e del mondo. Perché crediamo che le necessità siano le stesse se le persone abbiano un modo più semplice per essere connesse, non solo tra di loro, ma anche con persone in tutto il mondo, eh, sia ancora più utile il networking che si può andare a fare. Ok, eh, leggevo appunto che Talent Garden è considerato il primo vero network di co-working in Italia eh, ti volevo chiedere come si pone quindi rispetto ad altri progetti simili come ad esempio The Hub che è presente sia su Milano che su Roma Sì, allora, eh, calcola che The Hub ha un focus strettamente legato al sociale, quindi il loro obiettivo è la responsabilità sociale di impresa e tutto ciò che è le aziende ehm, che abbiano uno sfondo sociale eh, Talent Garden invece è focalizzato sul mondo digitale quindi mondi completamente diversi e eh, proprio per questo eh, si collabora spesso sia perché in alcune città siamo insieme sia perché è naturale che i network di questo tipo che puntino meno al profitto ma puntino più al concetto di networking eh, si, si espandano e si coll e collaborano tra di loro The Hub è un modello che in realtà è nato all'estero che poi è arrivato in Italia oggi è già in Italia per 6 o 4, 4 città e ne sta aprendo in altre 3 o 4, eh, più o meno saremo sugli stessi numeri per fine anno e eh, la, cosa, la cosa veramente importante è che questi ecosistemi nascano, crescano eh, anche nelle stesse città perché si, si rivolgono a pubblici differenti e quindi è veramente importante che, che esistano e sarebbe anzi auspicabile che ci fossero sempre più network eh, simili che si focalizzano su settori diversi. Perfetto, mi potresti dire quali sono gli obiettivi, per i prossimi, gli obiettivi e le prospettive per i prossimi 6-12 mesi? Assolutamente. Eh, TAG punta a, ad arrivare alla fine dell'anno, quindi diamoci un'occhiata per i prossimi eh, 5-6 mesi, a, ad avere almeno 6 sedi in Italia e eh, invece gli obiettivi per il 2013 di raggiungere una ventina di spazi in tutto il mondo, quindi con un punto almeno in America e un punto in Asia o Africa. Perfetto, per quanto riguarda invece i numeri? Calcola che entro fine anno ci saranno circa 450 posti disponibili in varie città d'Italia e eh, già oggi ci sono solo sullo spazio di Brescia una sessantina di persone che la vivono in modo fisso. Eh, dopodiché ovviamente la cosa è di eh, continuare ad ampliare questa base di utenti Soprattutto con una serie di persone che magari eh, vivono lo spazio Non solo eh, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno Ma che circolano intorno allo spazio e lo utilizzano quando ne hanno bisogno Questa è il vero, la vera sfida che vogliamo vincere eh, Mi potresti dare qualche mh, dettaglio rispetto al lancio di venerdì? Sì, allora calcola che venerdì eh, facciamo un'inaugurazione, un, un aperitivo tutti insieme dalle 7 di sera, eh, lì, lì ad Almine, quindi in via provinciale proprio sopra lo spazio di Ferretti che e dove poi eh, sarà lo spazio di Talent Garden. Chiarissimo. E eh, quindi vi, vi aspettiamo. In questi giorni si è parlato moltissimo di agenda digitale e dei passi che si potrebbero intraprendere proprio per aiutare alla digitalizzazione degli italiani e eh, superare il no, il gap uh, che c'è at attualmente e in che modo pensi che Talent Garden potrà mh, aiutare in questo senso? Eh, guarda, una delle difficoltà che noi facciamo eh, all'inizio dell'apertura della sede è proprio essere raggiunti dalla banda, perché molte volte in Italia oggi è ancora difficile riuscire a essere connessi con fibra ottica perché è molto costosa, perché è difficile da essere raggiunti, quindi sono vari i problemi che si, in cui si può incorrere in questa tipologia di attività. Eh, crediamo però di riuscire a, a creare in varie città italiane un ehm, piccolo nucleo di questa nuova comunità che sta nascendo oggi in Italia e che può aiutare a trasmettere e a far progredire più velocemente l'ecosistema digitale in Italia in generale. Perfetto. Davide, io ti ringrazio moltissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi.